Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo approfondimento di informazione fiscale. Quest'oggi il tema è il decreto lavoro e siamo con Francesco Rodorigo. Buon pomeriggio Francesco. Eh, buon pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio a tutti. Come eh, anticipavo il tema di oggi è quello del decreto lavoro perché eh, finalmente possiamo vedere nero su bianco le misure che sono state approvate. Eh, ma novità per, per questi video... Eh, alla fine, la parte finale dell'approfondimento sarà dedicata a rispondere ad alcune domande che sono arrivate tramite i social eh, torniamo sull'argomento del giorno quali sono le misure che sono state confermate? Allora Tommaso come hai anticipato tu eh, il decreto lavoro è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale quindi il provvedimento che il consiglio dei ministri ha approvato nella data simbolica del primo maggio è eh, ufficialmente legge sono diverse le novità che verranno introdotte a partire dalla misura che dal prossimo anno sostituirà, sostituirà il reddito di cittadinanza eh, perché come sappiamo eh, la legge di bilancio di, di quest'anno ne ha eh, stabilito l'abolizione. Eh, si tratta dell'assegno di inclusione, una, un nuovo sussidio che verrà erogato ai nuclei familiari che presentino al loro interno almeno un membro minorenne. Eh, con disabilità oppure con più di 60 anni. Eh, si tratta di una prestazione mensile eh, che arriverà ad un massimo di 500 euro eh, a cui poi si potrà sommare eventualmente il contributo per l'affitto sulla falsa falsariga del, di quelle che erano le regole per il reddito di cittadinanza ci saranno eh, dei requisiti molto simili, quindi legati alla cittadinanza oppure alla residenza e al soggiorno nel Paese, così come requisiti relativi alla condizione economica. Eh, un esempio su tutti il valore eh, ISEE che è stato stabilito per eh, accedere appunto alla misura a 9.360 euro. E un altro provvedimento eh, approvato nel decreto lavoro è il nuovo taglio del cuneo fiscale che si va ad aggiungere a quello già previsto dalla legge di bilancio 2023. Quindi i lavoratori e le lavoratrici potranno beneficiare di una nuova eh, riduzione della contribuzione eh, al, loro, al loro carico. Eh, diciamo nello specifico eh, si tratta di un taglio del... del 6% per i redditi eh, fino a 35.000 euro, mentre eh, chi percepisce un reddito fino a 25.000 euro potrà beneficiare di un eh, taglio del sette, di 7 punti percentuali. Eh, si tratta più o meno di un aumento in busta paga di circa 100 euro. Eh, bisogna specificare però che eh, questa cifra eh, comprende già eh, la il taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di bilancio. Oltre a queste misure ci sono anche degli interventi che riguardano i fringe benefit e eh, alcuni eh, che interessano invece l'occupazione. Eh, quali sono le novità eh, su questi temi? Esatto Tommaso, il decreto lavoro eh, tra i vari provvedimenti prevede anche un nuovo eh, aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, cioè i beni e i servizi che il datore di lavoro eh, presta e concede al, ai propri dipendenti. Il, il limite torna a 3.000 euro così come è stato per la generalità dei lavoratori dipendenti fino allo scorso 31 dicembre ma a differenza del scorso anno eh, la misura sarà in vigore solamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico, eh, quindi diciamo si tratta di una misura più eh, pensata per aiutare le famiglie in questo periodo di, insomma, eh, di lotta all'inflazione all e al caro prezzi. Per quanto riguarda i bonus assunzione sono previsti eh, appunto, nuovi incentivi per i datori di lavoro eh, che assumono i quelli che saranno i nuovi percettori del segno di inclusione di cui parlavamo prima, eh, in questo caso eh, i datori di lavoro potranno ricevere degli esoneri contributivi del 100% eh, per un anno nel limite di 8000 euro. L'esonero cambia a seconda della tipologia di contratto con cui vengono assunti i lavoratori per delle assunzioni a tempo determinato, eh, si riduce del 50%. C'è anche un altro eh, tipo di incentivo eh, per i datori di lavoro, questa volta eh, dedicato all'assunzione dei giovani NIT under 30, eh, di, di chi stiamo parlando? Si tratta dei eh, giovani che non lavorano né sono impegnati in percorsi di studio, quindi sostanzialmente non studiano, non lavorano, eh, tantomeno cercano, cercano lavoro. I datori di lavoro eh, che appunto, assumono eh, questi giovani ragazzi potranno eh, beneficiare di un contributo pari al 60% dello stipendio lordo imponibile. Tra le altre novità ci sono anche quelle che riguardano l'assegno unico. È prevista infatti una maggiorazione di quanto? Allora, esatto, ci sono novità in arrivo anche per uh, le famiglie che ricevono l'assegno unico. Uh, si tratta di una specifica maggiorazione che al momento è prevista solamente per uh, le famiglie in cui entrambi i genitori eh, risultano occupati, quindi lavorano, che lavorano entrambi, si tratta di una maggiorazione di circa 30 euro. Eh, la novità è che questo aumento sarà concesso anche nel caso eh, di un genitore vedovo. In caso di borte del, dell'altro genitore, anche il genitore rimasto appunto vedovo, che eh, comunque eh, lavora, quindi è occupato, potrà ricevere questo, questa maggiorazione dell'assegno. Grazie Francesco per questa carrellata che ha ripercorso un po' le principali misure del decreto lavoro che è approdato in Gazzetta Ufficiale. Per gli ulteriori dettagli, invitiamo eh, chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni a, a leggerli all'interno dell'articolo che trovate nella descrizione del video. Prima di lasciarvi al prossimo eh, appuntamento, eh, concludiamo con alcune domande. Eh, che sono arrivate in redazione che eh, riguardano invece il bonus trasporti eh, l'agevolazione ha preso il via circa un terzo delle risorse sono già state utilizzate e le domande riguardano principalmente due aspetti eh, l'aspetto del requisito legato al reddito eh, e eh, la possibilità di utilizzare tale bonus anche dopo aver eh, prenotato e effettuato la domanda per il voucher. Eh, a riguardo come possiamo rispondere a chi fosse interessato a saperne di più? Allora esatto Tommaso, come dicevi tu, per accedere al bonus trasporti c'è in realtà solamente un unico requisito, cioè quello legato al reddito. Per poter richiedere il voucher di massimo 60 euro per l'abbonamento ai mezzi pubblici è necessario aver percepito nel 2022 un reddito massimo di 20.000 euro. Quindi solamente al di sopra di questa soglia non è possibile richiedere il bonus, in tutti gli altri casi è assolutamente possibile. Ricordiamo che la piattaforma di domanda è aperta fino alla fine dell'anno, quindi al 31 dicembre del 2023, oppure a, insomma, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Il voucher deve essere utilizzato entro il mese solare di emissione, quindi prendendo ad esempio il mese di maggio, chi ha fatto domanda in questi giorni o comunque fino alla fine del mese dovrà utilizzare necessariamente la somma, il codice ricevuto e per acquistare l'abbonamento entro la, il 31 di, di maggio ricordiamo inoltre che il bonus è una misura personale quindi eh, si farà riferimento eh, unicamente al reddito personale quindi a prescindere da quello che è il valore 6 del nucleo familiare e di quelli che sono i redditi percepiti dai, eh, dagli altri membri grazie Francesco anche per questi ulteriori eh, chiarimenti per oggi è davvero tutto vi lasciamo al prossimo appuntamento arrivederci arrivederci